ragazzi bentornati alle mie lezioni oggi nuova scenografia fatto il salto di qualità con tutti i milioni che guadagno <ride> scherzo un telo che avevo e in questi giorni di quarantena ho rimontato e detto questo allora oggi sarò breve <ride> e voglio dare degli spunti a tutti voi ovviamente ma in particolare a daniel che mi ha chiesto privatamente Uh, quali sono le, gli esercizi utili perché lui ha problemi con eh, diciamo eh, lo stretching <ride> l'allargatura della mano sinistra quindi soprattutto nelle, nelle prime posizioni i primi tasti fa fatica mi ha detto ma te come fa a volte si vede nei video che eh, ad esempio l'ultima parte del preludio quando ho fatto sul fretless questa cosa qui. Questo. Me male che ho fatto così, perché so mi toccava fare. E con i freddes mi trovavo meglio in questo modo. Allora, eh, quindi dici come fai a fare... Eh, insomma 5 tasti di distanza eh, tra indice e, e minio allora non è che io ho una mano particolarmente grande come Morandi ad esempio eh, secondo me è una questione eh, quando io ho iniziato a suonare basso che io suonavo poi quando dovevo allargarmi allora allargavo e eh, utilizzavo altre dita proprio perché, per evitare questo. Poi col tempo ho capito che eh, il mio approccio principale è un dito per tasto quindi ho cominciato a fare questo e a fare le scale usando tutte e quattro le dita. Per arrivare a avere una buona estensione diciamo della mano che a me oltretutto serve parecchio perché suono il fretless innanzitutto ho iniziato a studiare il basso con i tasti proprio come fosse un fretless quindi sapete che sul fretless dobbiamo suonare in corrispondenza di dove sarebbero i tasti quindi quando suono e studio sul basso fretted, cerco di suonare sempre più vicino possibile al tasto anche quando ho da fare appunto allargamenti abbastanza importanti potrei aiutarmi suonando più centralmente, quindi diminuendo diciamo la distanza tra le due dita però preferisco sempre fare, anche perché poi è diventata un'abitudine un preferisco sempre suonare in questo modo, quindi vicinissimo o sopra sopra la barretta proprio invece di fare la nota esce uguale però cerco di suonare appunto qualsiasi cosa faccio sulla barretta questo mi aiuta poi quando passo sul su basso fretless. altra cosa ehm, partire eh, dalle, dal range diciamo medio alto dello strumento con gli esercizi perché se partite a fare questo subito vi, a parte vi fate male alle mani e il secondo è, è abbastanza complicato quindi partire ad esempio dal dodicesimo tasto eh, quindi lavorare per esempio dal dodicesimo all'ottavo iniziare a fare questo quindi su tutte le corde faccio eh, due toni di distanza, ho fatto Do, Re con uh, medio e Mi posso scendo sulla corda di la, fa, sol, la, si bemolle, do, re, quindi sempre ottavo, decimo, dodicesimo, ottavo, decimo, dodicesimo. Questo è già un buon esercizio, e poi lo potete modificare come volete, quindi... importa se non è musicale qui si tratta esclusivamente di tecnica quindi primi che mi vengano mete ehm, oppure sempre cercando appunto di suonare su sulle barrette, o comunque molto vicine alle barrette anche lentamente e piano piano poi eh, andare nel, nel range basso poi altri esercizi ad esempio io tuttora quando voglio fare un po' di allenamento perché poi come tutte le cose eh, non basta svilupparle eh, vanno mantenute a mio avviso eh. poi ci sta che dico una cavolata però quando sono stato eh, due anni senza poter suonare quando andai a riprendere il basso sembravo eh, un impedito insomma come quando un calciatore sta fermo sei mesi quando va a giocare non è che c'ha il fiato di quando eh, si è fermato quindi secondo me che questo è tutto eh, un discorso di allenamento quindi non conta tantissimo, secondo me, la dimensione della mano, quindi, eh, che ho visto anche ragazzi, vedo tutti i giorni ragazzi con mani minuscole ma che suonano il basso dà paura. Magari non riusciranno a fare questo. Ma alla fine, chi se ne frega, nel senso, <ride> suonano meglio di me, quindi... Eh, non è che sia fondamentale fare questo fondamentale suonare bene lo strumento comunque per eh, esercitarsi quindi allenare la mano gli esercizi sono infiniti ragazzi ve ne metto alcuni i miei preferiti sono ad esempio l'utilizzo della scala esatonale come avevo già fatto vedere in un video prima eh, qualche settimana fa eh, la scala esatonale quindi avrò andiamo a quella di do do re mi fa diesis sol diesis la diesis e do se faccio questo pattern Via che, eh, sempre usando le stesse note, le stesse pattern, via via che mi avvicino alle note basse, la difficoltà aumenta. Oppure un altro dei miei preferiti, qui eh, provo a fatto veramente in modo lento perché a farsi male un attimo, state sempre attenti con i dolori. Quando sentite dolore è perché o non siete rilassati o perché state eh, lavorando troppo sulla mano. Quindi massima scioltezza sia dell'avambraccio che del polso che della mano proprio e a me piace fare questo Cosa sto facendo? Parto dal sol, col mignolo suono sol, poi con, con il secondo dito il medio suono una terza minore sotto, in questo caso il dodicesimo nono tasto e con, con il primo dito con l'indice il settimo, quindi 12, 9, 7, 12, 9, 7, 12, 9, 7, 12, 9, 7 il risultato sarà che dall'indice al minio suono una quarta giusta in senso orizzontale quindi invece di fare questo riesco a fare questo posso arrivare anche alla quarta aumentata dipende un po' poi da, da, da quali sono i vostri obiettivi eh, come quando si suona il pianoforte ho un limite e più di quello eh, non è che posso fare eh, più di tanto ora non mi ricordo quanto quanto ho di estensione su un pianoforte ma insomma eh, più di quello purtroppo non vado stesso sul basso posso esercitarmi quanto voglio ma al mio limite probabilmente sarà questo e eh, rimaniamo un attimo sul, diciamo, sulla quarta in orizzontale quindi posso come sempre poi variare gli esercizi fare anche qui il the pattern. Sono un po' bizzarro musicalmente questo esercizio, però... Oppure... Eh, questo. E poi passare al range basso e qui eh, sono cazzi, diciamo. <ride> Vedete, anche qui faccio, eh, in questo caso, le terze maggiori perché le quarte in questa parte del, della tastiera è veramente dura, quindi sarebbe sono costretto a muovermi che stando con la mano ferma non, non ci arrivo quindi le terze maggiori quindi dal, dal do al la bemolle quindi terze maggiori discendenti ha 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 anche qui pattern eh, come se piovessero Questi sono i miei esercizi principali. Poi io, come sempre, invento sul momento, quindi sarebbe assurdo scriverli tutti. però vi do delle indicazioni. Vorrei che anche voi, magari, ne scrivete alcuni. Anzi, se poi me li mandate, eh, vi do questo piccolo compitino, vi fate vedere che avete combinato. Ma riguardo alla tecnica, riguardo a tutte le cose, a me fa piacere non correggere. Ma eh, diciamo confrontarmi con voi che siano trascrizioni che siano eh, analisi di brani mandatemi tutto quello che volete e ne parliamo insieme serenamente Che non sono certo il, il prof che corregge io semmai piglio spunto da quello che fate voi magari vi dico guarda io questo l'ho fatto in questo modo e ci confrontiamo perché la musica è confronto musica è condivisione non è criticare gli altri e vantarsi di eh, doti particolari che onestamente modestamente non ho quindi ragazzi io e eh, Daniel mi sembra era il nome spero di averti dato dei suggerimenti utili ricordati te ricordatevi tutti di tenere sempre rilassate entrambe le braccia entrambi i polsi entrambe le mani eh, vedete io mi sono spappolato a suonare questi esercizi, no scherzo, questa è un'altra cosa, eh, però andateci molto cauti perché farsi male un attimo e le tendiniti sono brutte ragazzi, quindi per oggi è tutto, vi saluto e rinnovo l'invito a mandare tutto quello che volete a chiedere, ci vediamo al prossimo video.